Numericamente, numericamente esponenziale rispetto a quella che noi potremmo definire apocalittica e però quando si fa lettura del testo specialmente diciamo nella, in quella che abbiamo definito la lezione specialmente in, questi, in questo periodo viene spontaneo fare delle valutazioni davanti a Dio delle noi potremmo anche definire delle sovrapposizioni, delle applicazioni al momento storico che stiamo vivendo, peraltro anche legittime, sempre se rimane ovviamente nell'intimo del, del nostro cuore. E vi saluto, vi ringrazio, e come dico sempre, se questi nostri video possono essere di utilità, fateli conoscere, fateli girare, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e supportateci appunto con la vostra sequela, con, con il vostro voto diciamo. Ecco. Il capitolo 1 inizia subito con un dialogo, Geremia è un ragazzo, è veramente giovane, lui stesso dice di essere un Ner, e quindi noi potremmo dire un preadolescente, ecco. E quando, eh, come abbiamo visto l'ultima puntata, gli dice, io ti ho costituito eh, come profeta sui Goim, per i Goim, lui dice, risponde e dice l'assomeo signore tetagram io non so parlare perché sono nere sono, sono sono un ragazzo sono giovane quindi sono noi potremmo dire un preadolescente dio e questa è un po la caratteristica di geremia rispetto agli altri profeti noi abbiamo moltissime parti autobiografiche che ce lo fanno forse ed è per questo che l'abbiamo scelto ce lo fanno poi di fatto sentire molto vicino a noi ehm, c'è un dialogo molto stretto. Potremmo dire che è una preghiera unica in tutto, in tutto questo genere di, di, di libro. E, e quindi i tratti umani emergono con forza perché sono proprio quelli che manifestano il pathos di Dio per il popolo. L'amore sviscerato è l'assoluta identità tra Geremia e l'anima di Israele. Per essere più precisi, l'anima di Gerusalemme. E Dio gli risponde... Gli risponde e, e rimproverandolo e incoraggiandolo perché gli dice: Ma il Signore mi disse: Non dire che sono oner, non dire, ma va e annuncia a coloro a cui ti manderò. E come abbiamo detto l'altra volta, le, praticamente l'esclusivo mandato era su Giuda, su Gerusalemme, sulle città di Giuda, sui giudei, sui suoi connazionali, sui suoi concittadini solo alla fine su Igoim per colpirli con la potenza della sua parola e della sua spada per quello che poi avrebbero fatto in mano a Dio per purificare Gerusalemme dalle suzzure, dagli idoli e dal malaffare, malaffare. annunzia ciò che io ti ordinerò quindi dice vai a chi ti mando annunzia Ciò che io ti ordino. Sono ancora una volta quattro verbi gli stessi che abbiamo visto la volta scorsa: demolire, svellere, abbattere, far perire, piantare, edificare, edificare, piantare. Sono il contrario, ovviamente. Prima la prima fase, poi la seconda. Non temerli. Questo al tirà o lo tirà è tipico di. Di ogni vaticinio profetico sia nel Nuovo che nell'Antico Testamento, non temerlo, viene detto a tanti uomini anche nel Nuovo Testamento. Gesù stesso ne parla con i dodici e forse anche con una platea più allargata dei discepoli. Non temere lo dice Gesù sempre a loro quando appare dopo la resurrezione, creando veramente sconforto, paura disagio e incredulità ma questa diciamo ricorrente per orazione e assicurazione non deve fare non ci deve fare pensare male di Geremia perché Geremia è davvero un ragazzino ed è normale che un ragazzino possa avere paura però questo noi non lo notiamo mai quando Dio dice al tirà, in questo caso non temerli al plurale, non è un'esortazione, è un comando. Dobbiamo mettere in pratica il comando di non avere paura quando Dio dice di non avere paura. Ogni applicazione esula dalle mie competenze. E poi dalla motivazione di questo comando, perché dice io sono con te. Per proteggerti, questo io sono con te per noi è un aspetto psicologico. Tante volte noi diciamo chi atahimadi perché tu sei con me, eh, però sappiamo che lui è asceso al cielo e noi siamo qua. Dovremmo prendere più sul serio, seguendo Geremia, questo si può fare, e, perché non c'è da fare delle sovrapposizioni storiche tra il nostro momento e il momento di Geremia. Gerusalemme che è molto diverso, sì, c'è qualcosa di simile, ma è simile in tutte le epoche, la corruzione, l'immoralità, l'idolatria, le alleanze più strambe, ogni 30, 20, 30, 40 anni noi facciamo delle alleanze strambe, no? Ricordate, <ride> dei tempi del ventennio passato. quindi è facile fare queste sovrapposizioni, non si risolve niente, invece diventa legittimo quando dobbiamo prendere sul serio il fatto che Dio ci promette, se ce lo promette, di essere con noi per proteggerci, e poi dice sentenza, sentenza del tetagramma, e poi subito dopo, questo è un meccanismo che spesse volte accade, specialmente in Geremia, Accade una, una cosa simile anche in Isaia, ma in Geremia lo troveremo più spesso. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. In Isaia sono eh, i serafini che gli toccano la bocca, ma con il fuoco del bracere, il fuoco del bracere prospiciente l'altare e si passa sempre per la bocca. Si passa sempre per la bocca perché innanzitutto ti stende la mano, e questi, quindi c'è qualcosa di reale, di concreto, di fisico. Perché la bocca? Perché ogni missione viene mandata da Dio con la sua bocca per la nostra bocca e l'araldo usa la bocca, oltre che la corporeità. Ma c'è un motivo ancora più profondo, ringraziamo il Signore che ci manda un po' di luce, e perché Adonai se fattai, no? Io fissi la terra signore apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode si dice al mattino prima di iniziare tutte le tefilotte e questo riguarda anche nella cristianità ovviamente parte dall'ebraismo dal giudaismo. perché se Dio non apre la bocca infondendo lui la sua parola quello che possiamo fare noi è soltanto emettere dei suoni vacui squillanti, cembali, no? direbbe qualche traduzione antica seicentesca, e diremmo nostre idee, per quanto legittime, ma non le parole del Signore. Quindi stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse, quindi coinvolge l'udito, dopo aver fatto un gesto reale che diventa simbolico, perché diventa una icona della, della preghiera di ogni figlio di Dio signora apri la mia labbra perché la mia bocca proclami la tua lode ecco io ti metto le mie parole sulla bocca c'è un gioco di parole perché io pongo anche le mie cose sulla tua bocca quindi davar sì, certamente è parola ma è anche eh, il patrimonio il patrimonio le mie cose, le cose di Dio sulla tua bocca e quindi oggi io ti costituisco, questo verbo è usato eh, per indicare, abbiamo visto la volta scorsa, eh, la visitazione, il fatto che Dio ti visita e poi l'abbiamo visto l'altra volta profeta sopra i, i popoli. Ecco, Quindi abbiamo concluso la vocazione di Geremia. La seconda parte non fa più riferimento alla parola, fa riferimento a quello che noi definiamo la chazon, la visione, perché dice sicuramente mi fu rivolta la parola del Signore, ma dice Dio cosa vedi? E quando Dio eh, ti interpella sulla visione, normalmente è una visione che va interpretata da Dio, va applicata dal profeta, fa rimando a qualcosa di indicibile con le parole, ma diventa anche simbolica, perché infatti lui dice cosa vedi Yermiahu? e lui rispose sempre in questo dialogo preghiera, questa è una preghiera è una preghiera che si fa profezia e lui dice vedo un ramo di mandorlo c'è un gioco di parole anche qui da, da notare con attenzione il gioco di parole si manifesta nel, nel fatto che il mandorlo che noi diciamo ovviamente traduciamo mandorlo Shaked, in realtà eh, può anche essere letto, il termine indica la vigilanza, e infatti dice "A ah, vedi, vedi la vigilanza? Bene, dice hai fatto bene perché io, Ani, Shaked, io sono lo Shaked, io sono il vigilante, da qui poi nasce tutta la, la, la, la diciamo, la mitologia del messia vigilante del messia che è il, il ramo di mandorlo che sboccia primavera e quindi fa giustizia dei nemici di israele nel periodo di Pesach, sempre per tornare al solito discorso che facciamo spesso sui muadini e vigilo perché io sulla mia parola per metterla in opera e quando Dio dice parola per metterli in opera c'è sempre una sentenza noi però purtroppo eh, su questo dobbiamo riflettere un attimo noi quando eh, sentiamo il termine sentenza pensiamo sempre a una sentenza di condanna non è così o meglio non è automatica forse l'ultima la sentenza per il profeta è sempre noi potremmo dire l'ultima chiamata per l'ultimo treno sì, è una sentenza sicuramente che vede i figli di Gerusalemme, e dico Gerusalemme perché lui comunque è gerosolimitano, anche se pare che venga da Ananot, però la missione l'ha vissuta tutti in città. E' è chiaro che sei sempre mancante, ma il profeta ti vuol far convertire. E cosa vuol dire convertire? Tornare alla Torah metterli in pratica, non è mai troppo tardi, ecco, ma quando si comincia a parlare di visioni il tempo si fa breve e quasi sarebbe quasi un si salvi chi può, ecco. perché a livello globale la sentenza è già passata in giudicato. Mi spiego, Geremia non lo dice, ma se voi andate a rivedere, o a rileggere meglio ancora, nel libro dei re, e abbiamo lo stesso brano anche nelle crone, nel libro delle cronache, vedete che Giosia, che è il primo re che lega con Geremia, o meglio, Geremia lega con Giosia, un grande re, proprio perché è stato un grande re, non vedrà la distruzione con i suoi occhi della città e della Giudea, ma i suoi figli. Quindi Dio sa già, che il popolo verosimilmente non accetterà nella maniera più assoluta il messaggio di Geremia. E infatti, purtroppo, noi sappiamo dalla storia che Zedechia, l'ultimo, eh, Joachim e Zedechia, eh, non riusciranno anche per debolezza politica, faranno scelte diverse, si vorranno orientare verso alleanze politiche, verso l'Egitto, che Geremia ostacolerà. Geremia stesso.. Crescendo diventerà in questi anni di, di, di missione diventerà e sarà considerato un collaborazionista che è una delle, delle cose più gravi che si possa dire a un profeta specialmente a un profeta di Israele e concludiamo con la seconda visione improvvisamente il profeta vede qualcosa di normale afferente alla vita quotidiana infatti ti dice Cosa stai vedendo? Perché la parola scese su di lui una seconda volta, al versetto 13, e lui dice, dice, Sir Nafuach, Aniroe, io sto vedendo una pentola inclinata, zafonà, da nord, verso nord, davanti, davanti a nord, Zafonà, moto a luogo. Vajomer, Adonai, Elai, e il Signore disse a me, vedete sempre questo dialogo, continuo, non una, una, una tantum o una semper, ma è proprio un dialogo continuo e dice, molto semplice, da, da Zafon da nord, guardate che da nord verrà anche il discorso di Gog e Magog, eh, ve lo dico, ecco perché parlavo di visione, abbiamo finito, eh, portate pazienza si aprirà il male come una questo è un linguaggio molto poetico si aprirà come la porta del male e si aprirà il male e verrà da nord al col eh, ishvei cioè su tutti gli dimoranti gli abitanti ares, la terra e capite che ancora una volta nel linguaggio sacerdotale che Geremia lo rivedremo più avanti userà che è identico, identico a quello di Genesi vedete che ares qui non, non indica tutta la terra quando Dio dice, credo il cielo è la terra, noi pensiamo al cosmo, ma dire cosmo è un'altra parola, eh, ci sono altri due termini in ebraico per dire la terra come l'intendiamo intendiamo noi, Erez certo, vuol dire anche la terra, ma è la terra per eccellenza, come c'è la salita per eccellenza, Lalia per eccellenza, Erez Israel, la terra, e quindi sarà la terra a essere colpita, da nord, e poi... Eh, questa frase criptica, e ci fermiamo qua perché apre uno spiraglio anche verso come orizzonte non essendoci proporzione di tempo verso il futuro c'è una frase eh, grammaticalmente un po che sta in piedi fino a un certo punto ma fa parte della rivelazione apposta chi scriveva sapeva la grammatica e la sintassi ebraica chi inenni corè perché eccomi chiamante le col meshpotam eh, Mishpachot, noi traduciamo famiglie, ma sono le casate, le casate, Mamlechot, dei regni a del nord, da nord, Nahum Hashem, cioè sentenza del tetagramma, Ubau, e verranno, notare, e verranno, da nord, Natnuish e porranno, ecco, uomo. Verranno e porranno uomo. Chissò, chissò sul trono di lui, sul suo trono, Petak Share Jerusalem, all'apertura delle porte di Gerusalemme. Vengono e portano un uomo. Questo è successo. È successo. Nabucca ha fatto esattamente questo. Preso e si è fermato sulle porte di Gerusalemme. Lui è la sua armata. Però la stessa cosa verrà alla fine. Zafonà da verso nord verrà l'uomo un uomo particolare che regnerà su Gerusalemme e dopo sarà la fine quante volte è già successo? allora biblicamente è successo con Nabucodonosor di sicuro è risuccesso certissimamente con Antioco IV Epifane 167, è risuccesso due, due volte, e tra il 69 e il 70 con il Vespasiano prima e Tito dopo, peraltro tutti e due imperatori diventeranno, prima Vespasiano e poi Tito, e poi altre 14 volte. Avverrà anche l'ultima volta. Quindi Geremia vede una cosa che poi è successa realmente, purtroppo, il 9 di Av, ma sarà la prospettiva storica futura per tutti i popoli ed è per quello che lui è profeta di tutti i popoli e su tutti i popoli, ma prima parte da casa sua, dalla sua casa. Vedremo la prossima volta il discorso del Tempio del Signore, Tempio del Signore e saremo al capitolo 7. Ciao e grazie per la vostra attenzione e alla prossima.